Vi presento IPT.io per creare dei test con intelligenza artificiale. IPT convertirà automaticamente qualsiasi testo o qualsiasi sito web in un quiz. Crea domande e risposte in base al testo inviato che può essere copiato e incollato in uh, un'app flashcard o in uno strumento di quiz. Come fare? Copia e incolla il testo delle tue note limitate, limitato a 10.000 caratteri o copia e incolla l'indirizzo di una pagina web. Invia e genera domande e risposte. Quindi usa il pulsante di condivisione per condividere il quiz con qualcun altro si creano tre quiz gratuiti al mese il piano a pagamento costa 2,99$ e al mese nella casella di ricerca di Google scrivete ipti e il risultato lo ottenete subito e con ipti eh, io, e voi eh, cliccherete su eh, questo link, il primo link che vi eh, compare vi dovete iscrivere a questo sito con subscribe poi scegliete la lingua nel mio caso sc scelgo IT e qui potete incollare il link da cui poi uh, vi darà il quiz oppure incollare un testo sotto, qui sotto uh, io uh, incollerò un uh, link a, a, quest, a, a questo Uh, sito che adesso vi mostro dal Diogene eh, su uh, Daniel Dennett nella casella aggiungo il uh, mio indirizzo con CTRL V e vedete che l'ho incollato e cliccando sulla uh, uh, freccetta mi eh, darà poi le risposte, le domande da mh, poter fare agli studenti. Queste sono le domande che mi ha generato, che posso anche correggerle, correggere se non mi soddisfano. Dove ho studiato Danet? a chi si richiama ad Enet in una delle sue argomentazioni eccetera eccetera posso oltre che correggere le domande anche cancellarle queste, eh, queste domande del quiz posso eh, come eh, vedete eh, copiarle e, ehm, e quindi ho uno strumento che mi sarà utile da utilizzare mh, per preparare Mm the Queats,